Buongiorno, sì, salve, Buongiorno salve, piacere, a lei Sono l'Alessandro Ci ci dia qualche notizia, lei è una, una new entry Sono una new entry, ho lasciato l'Italia quando avevo 18 anni e sono, ho deciso di tornare per battermi per questo paese con il movimento Un movimento in cui credo e sono felice di essere qui Lei conosce i problemi di questo paese, mi sono chiari e come intende risolverli? I problemi mi sono chiari, sono cresciuta in Italia per 18 anni e torno in Italia ripetutamente ogni anno ho la famiglia ancora qui e penso di portare quella prospettiva internazionale anche all'Italia di cui hai necessariamente bisogno. Ho, ho seguito le discussioni e sono rimasta molto scioccata anche da certe affermazioni che mettono in discussione la mia professionalità e avrò modo di chiarire in ogni modo anche la mia posizione all'interno del Consiglio Economico. Guardi, lavoro per il Consiglio economico della CDU che è un think tank dove l'industria imprenditoriale si incontra um, con esponenti anche politici di ogni partito e um, io lavoro lì, praticamente coordino queste 22 commissioni dove l'industria imprenditoriale ha poi il modo di un contatto diretto con uh, il mondo politico, e le commissioni che poi vengono organizzate a livello nazionale ed europeo. Quindi non sono vere le cose che dicono dopo i miei avversari, cioè che... No, non sono vere, però questo è, è, è il giornalismo e arrivano voci da tutte le parti, ovviamente. Invece per quanto riguarda le, le lauree... Le... le lauree, sì. Cosa le servono? I certificati? sono diretto... <ride> Alfieri. Certo, certo che lo conosco. Alfieri avrà sicuramente un contatto molto forte con il territorio. In ogni caso, noi siamo un movimento, siamo la giusta opposizione di, di questo clientelismo scientifico. e Le persone che si sceglieranno di schierare con me saranno comunque persone oneste e che comunque risalgono i principi. Penso di farcela? Penso di farcela. Il Movimento 5 Stelle è stata sempre l'unica alternativa per me perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del paese. Per questo sono anche tornata. Sei, come dire, sei soddisfatta del lavoro che la Raggi fin qui ha fatto a Roma, che continua ad avere tantissimi problemi e molte, poche soluzioni? Guardi, la Raggi è una figura che ha comunque una posizione molto difficile al momento e ha anche molte problematiche da affrontare da sola. Io penso che il governo che lei stia conducendo adesso è un governo che comunque... Ha molti problemi che non sono così facili da risolvere da un giorno all'altro e che in ogni caso la situazione si risolverà.